Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come migliorare il colore sui giochi ma non solo sui giochi ma anche sullo schermo in generale come puoi vedere ho registrato Rust e come puoi vedere il colore è cambiato del tutto quindi basta andare direttamente sul pannello di controllo di Nvidia per quello invece di AMD Radeon poi vi spiegherò dopo aver fatto questo settaggio su Nvidia ovviamente se andate su regola impostazioni, colore, qui sotto c'è brillantezza digitale, quindi da più 100%, se in questo caso lo avete sul, che ne so, 50%, è l'immagine del colore, si vede così, ovviamente non potete vederlo, ho fatto un effetto su OBS Studio, però si, un attimo che risolvo sul filtro di OBS, mettiamolo proprio al 50%, ed eccolo qua, così si vede. Più o meno grigio, ok? grigio Quindi mi basta andare su Brillantezza Digitale e faccio 100%. Un attimo, che vi faccio vedere anche su OBS, se no qua non si vede, non lo, non lo riprendo, ok? Quindi chiudo, chiudo tutto ed eccolo qua. E faccio Applica. Se in questo caso non vedete proprio nulla sul gioco, oppure avete problemi di visibilità, proprio nel gioco che si vede un po'. Un po' scuro, ci sono certi punti in cui non riuscite a vedere bene. C'è la luminosità, quindi aumentiamo un po' la luminosità e c'è pure il contrasto ed eccolo qua. Ok. E faccio su applica, ok, abbiamo applicato ora passiamo a AMD Radio. quindi dopo aver settato Nvidia per quelli invece che hanno la scheda video AMD andiamo un attimo su Google in descrizione vi ho lasciato questi due link questo è per Nvidia quindi scegliere il vostro prodotto il vostro sistema operativo e fare su ricerca e poi scarica questo invece è per AMD Radio. come ho detto la stessa cosa con Nvidia quindi scegli il tuo prodotto, fai la ricerca e cominci a scaricare il tuo driver ed ecco come fare il settaggio, come impostare la qualità su AMD Radeon quindi ragazzi andiamo un attimo sul tasto destro sullo schermo e poi premete AMD Radeon, andiamo su gaming, graphics, poi display e poi qui come puoi vedere ci sono tutti i filtri per cambiare colore allo schermo quindi ragazzi come avete notato il colore del gioco, dell'immagine proprio dello schermo è cambiato del tutto ed è ancora più bellissimo, cioè proprio bellissimo, con una brillantezza veramente straordinaria e tolgo un attimo il filtro su OBS, non mi serve proprio per farvi vedere come è cambiato, chiudo direttamente il filtro. Ed ecco, anche qua sopra si vede bene. Quindi, spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial. Ragazzi, come cambiare il colore sui giochi, sullo schermo, proprio l'immagine che noi vediamo attraverso due pannelli uh, per le nostre schede video. E se vi è stato utilissimo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!